È necessario ricevere Reiki da un maestro di Reiki, quello che io sento è che questo viaggio è iniziato proprio con un maestro di Reiki e quello che mi ha dato è stata la sua esperienza. Ogni volta che io facevo un passo e magari tentennavo nel proseguire la sua esperienza, la sua visione mi ha permesso poi di prendere delle decisioni, di fare delle scelte. Quindi non è tanto ricevere Reiki come una cerimonia che è molto semplice, ma quello che può dare un maestro è proprio la sua esperienza, tutto quello che di volta in volta ha visto e compreso in questo viaggio. E quindi anche andare a passare quei ponti tibetani cui magari sento di aver paura di far fatica ma dall'altra parte c'è il maestro che, che guarda e mi dice vieni io sono passato puoi passare anche tu e quindi può essere un buon punto di riferimento in questo viaggio e poi come sempre posso arrivare se lo sento se questo è quello che ho scelto a riconoscermi io come maestro e arrivare al master di Reiki dove poi posso dare l'iniziazione a degli allievi e vedere come questa tradizione, possiamo chiamarla così, prosegue da maestro all'allievo.